Ciao, oggi per una vignetta di fumetto per l'ennesima volta ho utilizzato una tecnica per creare dei dettagli sullo sfondo, che sono questi, che eh, vorrei condividere con voi perché magari può essere utile. Come vedete è una tecnica che genera, diciamo, dei, degli elementi casuali che eh, possono essere utili per dare un'idea di città e che tra l'altro hanno il vantaggio di essere ogni volta casuali, quindi anche semplicemente eh, scalando, riducendo, cambiando le dimensioni di un oggetto eh, cambiano anche le caratteristiche di, di queste forme e quindi diventa molto facile creare elementi cittadini casuali sono ottimi da utilizzare su uno sfondo appunto come in questo caso dove non è molto importante il dettaglio ma più una sensazione di confusione allora voglio farvi vedere che tecnica ho utilizzato adesso creo per cominciare un cubo eh, comunque insomma si può utilizzare qualsiasi forma e il trucco praticamente sta tutto in un paio di modificatori un, un primo modificatore che, che è quello che crea il grosso del lavoro è il modificatore Displace, che permette semplicemente di creare una deformazione alla mesh e secondo una certa texture. Quindi ho aggiunto un modifier displace. Eh, però eh, questo cubo adesso è fatto solo da queste quattro facce per cui il risultato non può essere un granché, bisogna aumentare la risoluzione di questo cubo. Il modo più facile di farlo è aggiungere un modifier subdivision surface e metterlo per primo nella lista, quindi eccolo qua allora subdivision surface adesso in questo momento sta trasformando il cubo in, in una palla eh, ma se noi scegliamo simple in realtà come vedete va a creare delle facce in più e se alziamo questo numero aumenta il numero di facce che vengono create questo nel render e questo nel viewport lo porto anche a un numero abbastanza alto perché tanto si tratta solo di, di un cubo la qualità in questo caso non mi interessa la porto al minimo possibile e tiro anche via optimal display, così se vado a vedere il wireframe lo vedo per quello che è, e, e tra l'altro scelgo anche sharp, nel senso che alla fine quelle che vorrò sono delle, delle forme spigolose. Adesso guardate, displays in questo momento non ha nessuna texture, però se noi premiamo su new ne creiamo una nuova e già succede qualcosa di strano. E prima di tutto vi consiglio di portare mid level a 0 in maniera tale che il, il display parta dalla dimensione del cubo e si espanda al di fuori altrimenti può anche andar bene come era prima 0,5 proviamo un momento a lasciarlo qua solo per dare un'idea manca la texture per andare a modificarla basta premere questo tasto qui e veniamo portati nella palette delle texture in questo momento è vuota io ne creo una con eh, distorted noise e eh, come vedete la mesh viene distorta con delle forme. Mm, come tipo di rumore scelgo cell noise al primo posto e cell noise al secondo posto. Il risultato come vedete sono una serie di quadrati. Adesso aumentando le dimensioni di questi quadrati, eh, quindi questo size, ecco che il displacement comincia a essere più interessante e più simile a una struttura geometrica. In questo momento comunque l'effetto comunque non è ancora ottimo. Come dicevo possiamo portare mid level a zero in maniera che il cubo diventi solo più grande, ma eh, nel caso di un palazzo probabilmente è meglio in edit mode andare a trasformare il cubo in qualcosa di più eh, di più piatto e largo per esempio adesso facciamo una forma di questo tipo e adesso applico le trasformazioni applico scale eh, in maniera che comunque l'avevo fatto in edit mode però per sicurezza applico tutte queste trasformazioni come vedete il, il display, displacement in questo momento non è ancora un granché, torno a regolare la texture, magari adesso provo con una dimensione minore e anche nel, nel displacement posso regolare questo strength per decidere quanto deve essere forte. Ecco, già questo può essere un po' più carino, magari verso l'esterno 0,3, ecco. Eh, però qual è il problema? Che il, i, le facce hanno un andamento con delle diagonali diciamo quindi mh, sì sono dei, degli elementi diciamo eh, che seguono gli assi regolari però in qualche modo voglio evitare queste diagonali il modo più facile di farlo è aggiungere un altro modifier ancora il modifier remesh e questo modifier remesh eh, ricrea una mesh ma la cosa interessante è che invece della modalità voxel si può usare questa modalità blocks come vedete questa modalità blocks crea eh, dei blocchi alzando questo numero si riesce a ridurre la dimensione dei quadratini ed ecco qui l'effetto desiderato mm, tolgo questo remove disconnected pieces che serve eventualmente a togliere dei, dei pezzi sparpagliati e già ho il, un effetto molto buono addirittura se vado in modifica e per esempio vado a modificare il, il mio cubo facendogli per esempio dandogli questa forma ecco che comunque grazie a questo remesh guardate se lo disattivo quando lo riattivo come vedete viene creata una forma a cubi che può andare benissimo per creare appunto una città Adesso se io duplicassi questo elemento rimane perfettamente uguale. Se voglio un po' di variabilità anche in questo senso è sufficiente nella texture scegliere come coordinate non local ma global. È un, una cosa, un trucchetto banalissimo però scegliendo global adesso quando lo si sposta eh, il secondo oggetto si trova in un altro posto rispetto alla mia texture originale. E quindi tra l'altro posso comunque continuare a cambiare per cercare delle forme diverse e come vedete il, il fatto che si trovi in due posti crea delle, delle varianti diverse adesso size per esempio 2 e quindi tutto questo può essere cambiato di continuo o cambiando anche appunto questo mid level tra l'altro vedete nella copia posso variare rispetto all'originale, qua magari mettere mid level a 0.5, la forma è sempre quella, è questa qui e questa là, è una copia perfettamente identica, se vado a cambiarla qui viene cambiata anche l'altra, però vedete che nel giro di un attimo ho subito un'impressione diciamo di città, soprattutto se vista da lontano, ecco, e regolando questi valori che tra l'altro appunto possono essere regolati in maniera diversa per le varie copie posso creare facilmente delle variazioni. Un'altra cosa utile è scegliere, faccio adesso un altro eh, duplicato ancora, e lo metto qui, scegliere invece di direzione normal, possiamo scegliere una direzione nella quale fare lo scostamento, per esempio solo z. Se scegliamo solo z, ecco che eh, la forma su x e y viene rispettata e lo scostamento avviene esclusivamente sull'asse z, e quindi per esempio alzandolo molto, posso ottenere degli effetti ancora diversi e appunto solo sull'asse Z. Poi di nuovo faccio un'altra copia, la metto qui e magari vi faccio vedere che se invece di Z andiamo a scegliere X, ecco che gli scostamenti sono solo sull'asse X o solo sull'asse Y e semplicemente ridimensionando e spostando gli oggetti posso mh, molto facilmente ottenere risultati diversi avendo scelto eh, il, la modalità global come modalità di, mh, di posizionamento della texture qualsiasi mio ridimensionamento di questo oggetto lo cambia mh, tra l'altro adesso quando scalo vedete i dettagli diventano più piccoli perché ho rimpicciolito io posso in qualsiasi momento premere CTRL A e applicare la scala adesso non posso perché questo è un. Um, ho fatto un duplicato di quelli, diciamo un'istanza, un però guardate se questa istanza la faccio diventare locale, quindi premo qui nelle proprietà della mesh e premo questo tastino, adesso questa è una forma che non è più eh, legata alle precedenti, ma è singola. Posso fare applica scala e adesso quindi questa, i cubi hanno la stessa dimensione comunque come vi ho detto basta andare qui nel, nel remesh cubes e cambiare questo octree depth e, eh, e avete de degli effetti diversi insomma quindi se lo allungo, se lo allungo tantissimo vedete c'è una deformazione in questo senso ma se io faccio applica scala ecco che i cubi tornano a essere normali comunque insomma il, il concetto è che si può fare varie prove e il, uh, i risultati sono sempre diversi e quindi se immaginate di avere tutte queste cose sullo sfondo eh, è molto facile dare un'idea di città sullo sfondo senza, senza particolare fatica insomma. E quindi questo trucchetto, questi tre modifier uno sopra l'altro, tra l'altro appunto potete continuare a provare a cambiarli singolarmente e avete anche sempre dei, dei risultati diversi. Adesso questo magari lo metto ecco, sulle Y, ecco un altro risultato ancora e, e così via. Quindi molte volte costruisco delle città sullo sfondo in questo modo, in un modo del, del tutto casuale e, e molto semplice. Ogni volta che, che lo replicate avete un effetto diverso. Spero che possa esservi utile e alla prossima, grazie!